questo nuovo io. è volata la cosa allora, prima di tutto voglio scusarmi perché da quando sono tornata in Italia ho veramente pochissimo tempo per filmare e quelle poche volte in cui sono riuscita a filmare ho filmato solo un video soltanto io quando filmo ne filmo due o tre infatti spesso mi avete visto con lo stesso outfit, insomma non è, non è una novità che gli youtuber fanno così, cioè insomma quando non hai tanto tempo a disposizione soprattutto quando youtube non è proprio il tuo lavoro full time, cerchi sempre di... Filmare il più possibile nello stesso momento. Allora, eh, prima di tutto appunto dico mi scuso perché magari non manco a nessuno, <ride> però eh, so, ero sempre abituata a pubblicare due o tre video a settimana, quindi adesso pubblicarne tipo uno a settimana, mi sembra molto strano, cioè mi sembra di non essere su YouTube da secoli. Uh, allora, prima di tutto voglio dirvi che se vi manco tantissimo potete seguirmi su Instagram, lì sono attiva e pubblico sempre foto dei prosecchi, principalmente ultimamente, ma dettagli. Uh, poi basta, un po' tutto così, insomma qua in Italia è iniziato il caldo, e quindi è per questo motivo che siccome è iniziato un caldo pazzesco, io sono tornata il 12 di aprile, il 13 di aprile faceva già un caldo boia, ho deciso di fare questo video dove parlo dell'estate canadese, cioè estate canadese nel senso di co cosa fanno i canadesi durante le ferie, durante le vacanze, durante l'estate in generale. Allora, prima di tutto c'è da dire che in Italia eh, gli italiani hanno molti più ferie rispetto ai canadesi, infatti in Italia quando lavori un anno hai un mese di ferie che puoi distribuire un po' tu dove vuoi. In Canada, invece, dopo un anno di lavoro, hai solo due settimane, che non sono tante. Ehm, se hai culo, detta proprio così, e trovi un lavoro dove il, puoi avere tre settimane, può essere, può essere, puoi averne anche tre settimane meglio per te, è veramente raro, uh, quindi diciamo che i canadesi vanno un po' meno in vacanza, poi ovviamente non è che hai due settimane lavorando tutta la vita e con gli anni le vacanze aumentano, però diciamo che questa cosa che in Italia dopo un anno di lavoro hai già un mese di ferie, diciamo che è una delle cose positive dell'Italia, forse una delle poche cose positive dell'Italia, almeno quanto riguarda il campo lavorativo, uh, quindi diciamo che... Due settimane non sono tante, nel senso anche se prendi due settimane attaccate, non è che hai tutto sto tempo di, di fare viaggi, soprattutto perché dal Canada all'Italia oppure se un canadese vuole venire in Europa eh, il viaggio è molto lungo avrai minimo due giorni di jet lag eh, avrai il giorno di ritorno più un giorno di riposarti prima di tornare al lavoro quindi diciamo che due settimane sono veramente pochissime il primo anno che sono tornata a casa dal Canada sono tornata due settimane infatti io non ci ho capito niente cioè è volato in due secondi e eh, giuro che è stato terribile un'altra cosa è che ovviamente tipo spesso non spesso, ogni tanto tipo mi dicevo tipo che le spiagge non ci sono in Canada, non è ciò che intendevo, nel senso che le spiagge ci sono in Canada, perché ci sono le zone tipo British Columbia, uh, Alberta, anche Ontario, addirittura anche in Quebec ci sono delle spiagge, ma sono lontanissime, cioè se io abito a Montreal per andare alla spiaggia più vicina ci metto 7-8 ore non è come dire qua che sono a Venezia e ci metto un'oretta per andare a Lido o per andare a Jesolo e vado in spiaggia uh, va bene che io non sono amante della spiaggia sia per il uh, fatto che non amo troppo la spiaggia in generale ma anche per motivi di salute uh, non posso stare troppo al sole quindi diciamo che questa cosa ha influito molto nella mia vita quindi non sono mai stata amante della spiaggia uh, non, non sono mai andata spesso in spiaggia nonostante io abbia vissuto a Venezia e quindi avevo la spiaggia molto vicina quindi diciamo che in Canada non è che mi manchi sta roba. Però oh, sì, eh, per chi abita magari nelle zone in cui le spiagge sono vicine sì, sono fortunati, invece noi che siamo a Montreal, piuttosto che andare al sud del, nel sud del Quebec oppure andare in Ontario, oppure andare in British Columbia che ci metti anni per arrivare lì, eh, piuttosto vai negli Stati Uniti fai veramente prima infatti spesso tanti vanno negli Stati Uniti in spiaggia eh, oppure eh, solitamente la differenza è che tanti italiani solitamente vanno in ferie d'estate almeno questo è un po' il mio concetto che tanti vanno in ferie in estate tipo agosto quando ci c'è agosto, oppure luglio quando fa più caldo e la gente vuole andare in montagna non so, ho un po' questa impressione perché i miei sono sempre andati in vacanza tipo a luglio per scappare da questo caldo um, mentre in Canada molti, moltissimi canadesi prendono le ferie durante l'inverno uh, perché così uh, vanno nei paesi caldi ovvero tipo possono andare a Cuba, possono andare in Messico possono andare alle Hawaii uh, in tutti quei paesi dove uh, fa caldo Sempre. <ride> Quindi oppure possono dire addirittura andare in Florida per dirvi, cioè, hanno tante opzioni per scappare dal freddo, dal freddo invernale, questo ovviamente quando arrivi ad avere più vacanze che puoi scegliere, dici mi faccio due settimane in inverno, mi faccio due settimane in estate, questo genere di cose, quando hai solo due settimane, dici sì, te vado una settimana in Messico, cioè... Non lo fai. Un'altra cosa che c'è da dire sono le distanze che ci sono in Canada. Ovviamente il Canada è molto grande, fate conto che solo il Quebec è grande come la Francia, quindi diciamo che le distanze sono molto più lunghe, mentre qua facciamo due ore di treno e siamo a Milano, ci facciamo tre e siamo a Roma e questo genere di cose. In Canada no. Quindi diciamo, mentre qua in Italia dici vado a farmi un weekend a Parigi, vado a farmi un weekend a Copenhagen o una roba del genere, in Canada non è proprio possibile andare via ogni weekend, cioè nel senso visitare una cosa nuova ogni weekend, perché appunto ehm, le distanze sono abbastanza lunghe. Io per esempio l'anno scorso sono andata a Toronto, 7 eh, ore di macchina. <ride> Poi la gente mi dice perché ho il cambio, ho il cambio automatico. <ride> quindi diciamo che le distanze sono molto più lunghe, quindi hai anche bisogno di più tempo, perché... Ovviamente anche i mezzi di trasporto, mentre qua in Italia abbiamo eh, gli aerei, i treni, abbiamo le cose low cost, che ti fai i viaggi tranquillamente senza spendere tanto, soprattutto quando trovi offertone. Eh, in Canada non è proprio possibile, perché eh, le compagnie aeree comunque costano persino all'interno del Canada, non parliamo neanche di andare fuori dal Canada, però all'interno del Canada costano comunque tanto. Eh, treni ci sono, so che ho sempre detto che non ci sono treni, ma non ci sono treni ovunque, ci sono dei treni che fanno le lunghe distanze, tipo che partono da Montreal, e arrivano a Toronto, Vanno eh, addirittura a Vancouver, però non vale la pena, nel senso che per andare a Vancouver con un treno ci metti tanto tempo, ehm, per andare a macchina ci metti tipo 5 giorni se, se non ti fermi, se non ti fermi per niente, quindi serve per forza prendere l'aereo. Quindi per certe zone la macchina va benissimo, per altre invece devi per forza prendere l'aereo. Quindi diciamo che le distanze impediscono un po' alle persone di viaggiare tanto all'interno del loro paese. Un'altra cosa che i canadesi amano tanto, tanto, tanto, ma proprio tanto, è il campeggio. Uh, allora, io non sono tipa da campeggio, nel senso io se vado a visitare una città mi piace tanto andare a vedere quella città, prenotarmi un bed and breakfast, non dico di stare in un hotel di 5 stelle perché non lo faccio mai, però nel senso mi piace tanto andare nei bed and breakfast, avere il mio letto, la mia doccia e questo genere di cose, magari la colazione inclusa... Uh, però visitare la città in questa maniera, che quando torno, faccio la doccia e tutto là, il campeggio non fa per me, nel senso, ci sono andata una volta perché era l'inizio della mia relazione con lui, eh, e sai, sapete, tipo, quell'inizio quell delle relazioni in cui principalmente dici sì a tutto, perché non vuoi risultare noiosa, ecco, eh, allora lui mi aveva proposto, dai, andiamo a fare, andiamo a Ottawa, io ho detto, sì, andiamo a Ottawa, che bello, avevamo tipo quattro giorni, quindi Ottawa era abbastanza vicino alle tre ore di macchina, ho detto, sì, andiamo a Ottawa, e poi lui mi fa, ma sì, però per dormire stiamo in campeggio. E io ero tipo, ah sì, che bello, I'm so excited, oh my god, non l'avessi mai fatto. Ci sono anche delle zone del Canada che se hai tanto tempo, tipo se hai due settimane o tre, anche tre sarebbero meglio, Um, ci sono queste zone non so se avete mai visto il telefilm di Anna dei capelli rossi è in Mutany c'è su Netflix lo dovete guardare è molto bello um, dove l'hanno filmato, filmato in una parte del Canada che è la Prince Edward Island dove ci sono questi posti dove praticamente non vive quasi nessuno, ci sono solo laghi, ci sono solo montagne, ci sono paesaggi bellissimi perché il comunque il Canada ha dei paesaggi stupendi. Uh, e appunto la sorella di lui è andata a fare questo, questo giro in macchina a fare solo campeggio, perché appunto in quelle parti non c'è niente, non c'è un albergo, robe del genere, non ci sono città da visitare. Quindi, specialmente per chi ama tanto la natura, spero che il vostro rumore non si senta nel video. Quindi, precisamente, per chi ama tanto uh, la natura, uh, se fanno un questo genere di viaggio, impazziscono. Bene, ragazzi, questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere dove andrete in vacanza quest'estate, se andate in vacanza, qual è la vostra meta dei sogni. La mia, per esempio, è la Nuova Zelanda e so che prima o poi ci andrò... Uh, però sì, fatemi sapere dove andate di bello quest'estate, cosa farete se siete in vacanza, se siete in sessione immagino che c'è tanta gente universitaria che è in sessione, mi dispiace tanto per voi però io ho finito quindi, no, vi, ma vi compatisco lo stesso cioè, ma almeno, soprattutto le persone che studiano qua in Italia con questo caldo a fare la sessione e vedere la gente che va al mare quanto vi capisco um, quindi mi raccomando, fatemi sapere uh, cosa farete di bello uh, quali sono le vostre attività preferite durante l'estate, insomma Ditemi un po' la vostra perché mi piace tanto leggere i commenti e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!